ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un glitch per duplicare gli aerei allora badate bene questo è un after fix quindi eh, è funzionante non è il glitch vecchio e per fare questo glitch dovete mandare alla morse mutual o un faggio oppure una lgrh8 è indifferente con quale lo fate lo potete fare con tutte e due insomma non, eh, non c'è nessun problema e con questo glitch potrete duplicare gli aerei ma solamente una volta nel senso che avrete il eh, vostro clone e rientrerete di parte dei soldi che avete speso per dire se qualcuno ha comprato il bambusca ultimamente eh, prende lo duplica tiene il clone e eh, rivende l'originale rientrando almeno di non so 2-3 milioni adesso non lo so di quanti soldi eh, può rientrare però comunque sia rientrerà di qualche soldino che non è una cosa affatto male insomma quindi detto questo ragazzi una volta che avete eh, richiamato il faggio o la elegi e l'avete distrutta e mandata a morso Mutual dirigetevi verso il vostro hangar e passiamo al passo successivo ragazzi quando sarete dentro il vostro hangar scegliete l'aereo che volete duplicare se vi è rimasto solo il Bambusca, duplicate solo quello se invece avete altri aerei che volete duplicare che non avete mai duplicato li potete duplicare allora, eh, per fare questo glitch dovete entrare sull'aereo che volete duplicare io in questo caso ho questo eh, vado su Morse Module e vado a selezionare il faggio mentre che tengo il faggio selezionato premo R2 o L2 è indifferente ragazzi premo il tasto option quando sono su questa schermata premo cerchio e ripetutamente X molte volte spammo X tante volte ragazzi in maniera tale che eh, diciamo si duplichi il veicolo e ci faccia uscire dal, dall'hangar insomma quindi io adesso andrò a ripeterlo altre, un altro paio di volte giusto per farvi capire in maniera tale che capiate bene insomma il glitch il glitch ragazzi è abbastanza semplice come vedete io ho il mio aereo duplicato quello con cui eravamo fuori ragazzi è il clone quello che rimane dentro è il duplicato adesso vi faccio vedere che questo è il clone e che non si può vendere dice che non possiamo vendere veicoli superiori a un tot a 50.000, mi sembra qualcosa del genere quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è vendere l'originale ragazzi che l'originale ovviamente è quello che spawnerà dentro al nostro hangar quindi andiamo all'originale e lo vendiamo e così rientriamo di qualcosina in questo caso io sono rientrato di 900 e qualcosa lo vendiamo e a posto ragazzi il glitch è fatto ve lo faccio rivedere un'altra volta con un altro aereo differente anche perché io non ho mai duplicato aerei quindi sto duplicando gli aerei tutti gli aerei che avevo comprato quindi richiamiamo Morse Moodle ragazzi questa volta ragazzi lo vado a fare con la LG, giusto per farvi capire che va bene lo stesso quando siete su questa schermata premete L2 e lo tenete premuto poi premete il tasto option quando siete su questa schermata premete cerchio e tante volte X ragazzi. cerchio per uscire dal menu e tante volte X per, diciamo, per effettuare l'ordine a Morse Mutual rientrate nell'hangar quello con cui siete rientrati è il clone quello che troverete nell'hangar è l'originale quindi dovete vendere quello che era nell'hangar è abbastanza semplice come glitch non c'è nulla di difficile purtroppo l'unica cosa è che gli aerei si possono duplicare solamente una volta ragazzi quindi non è che potete stare lì e continuare a duplicare questo glitch funziona solo con tutti gli aerei che potevamo comprare con questo dlc e quindi tutti gli aerei che c'erano da comprare si possono rivendere, duplicare e rivendere, cioè se noi prendiamo un uh, un veicolo pegasus che abbiamo messo dentro il, il bunker non possiamo rivenderlo per esempio se io avessi preso un buzzard non potevo rivendere quindi vi faccio rivedere per l'ultima volta il glitch. Su questa schermata tengo premuto L2 ragazzi, option, tolgo option con cerchio e premo tante volte X. E il gioco è fatto ragazzi, è abbastanza semplice. Spero che questo glitch vi sia utile e che riusciate a sfruttarlo per tempo. Io non so che altro dirvi ragazzi è abbastanza veramente abbastanza semplice non c'è bisogno di tempistica non c'è bisogno di nulla l'unica cosa che dovete fare è premere l2 quando siete nella schermata di morse mutual eh, premere il tasto option e dopo che siete nella schermata di option eh, premete cerchio e tante volte x per accettare eh, diciamo la richiesta del veicolo in morse mobile penso che più semplice di così ragazzi il glitch non c'è eh? come ho già detto questo è un after patch quindi è funzionante sfruttatelo finché potete detto questo vi lascio un saluto e al prossimo video ciao a tutti